buonasera Finalmente. e benvenuto, come stai? buonasera, Beh, adesso sto meglio <ride> ciao Anis non farcela guarda no no, va bene, va bene scusatemi ragazzi, buonasera a tutti eh, ed eccoci qui allora. una nuova esperienza Anis, ah. tranquillo è nuova per tutti, ti ripeto anche per la prima volta esatto. che faccio una diretta con, con ospiti su Instagram, quindi stiamo sperimentando una nuova, una nuova cosa bene Anis, allora abbiamo il piacere estasera, di averti ospite sì. con noi Presentati Anis, per chi non ti conosce. Allora, mi presento. Sono Anis Tarzag, quindi uh, un franco tunisino um, nato a Nizza da genitori uh, arabi, diciamo no, tunisini, uh, dove sono arrivati lì molto giovani, uh, sono sposati, quindi poi mi hanno avuto come primo. E, ed ecco che da lì in poi le esperienze hanno iniziato e queste esperienze mi hanno portato in questo bellissimo paese dove mi ha donato tutto, che mi ha guarito proprio al 100% delle mie capacità, perché quando ero bambino, come sai te Vincenzo, avevo proprio tanti tanti tanti problemi, ecco, certo. a livello di parlare, a livello proprio di handicap fisici, e quindi loro cosa hanno fatto? Loro hanno fatto in modo che la mia esperienza mano a mano, attraverso tantissime. Uh, diciamo camminare sul fuoco ardente mi ha portato a, ad essere oggi quello che sono. Ecco. Certo. Una persona normale. una cosa che <ride> mi piacerebbe normale. che raccontassimo ai nostri amici è appunto questa, perché noi lunedì prossimo, questa sera, la diretta è anche un po' il preambolo, il lancio della diretta che faremo lunedì per parlare del tuo libro, perché lunedì sera ufficialmente lanceremo il tuo libro su, sui nostri canali. Ma questi libri nascono da un'esperienza, la tua esperienza, molto particolare. Perché? Perché intendere è come stavi appunto accennando, delle difficoltà oggettive nel linguaggio, no? E all'improvviso, dopo i primi contatti, qualcosa è cambiato. Io mi piacerebbe che tu esprimessi, raccontassi ai nostri amici come è cambiata la situazione e cosa è cambiato per portarci a scrivere dei libri. Cioè, da che c'erano delle problematiche di lessico, lessicali, di linguaggio, eccetera, arrivare a canalizzare, a scrivere... Oltre 30 libri, sta uscendo il primo, ma ci sono 30 volumi già pronti che hai scritto nel tempo, giusto? Esatto, esatto, esatto. Nell'arco di uh, 15 anni, giù di lì, comunque, da quando sono praticamente qui in Italia. Allora, sai, quando ero ragazzino, alla fine, come dicevo prima, avevo veramente tante, tante difficoltà a livello di esprimermi, quindi il vocabolare francese non lo conoscevo, il vocabolare arabo non lo sapevo. E quindi ero così, boh, non, uh, seguivo una certa scia, i miei genitori pensavano che davvero fossi oscurato magari dal voodoo, no? perché sai, in Tunisia si pratica tantissimo il voodoo, allora i miei genitori pensavano, soprattutto mia madre pensava di avere uh, queste, diciamo, queste, queste cose che si abbattevano un po' sulla nostra famiglia. E aveva ragione! Ah, <ride> Infatti, qualcosa e poi è, è accaduto, pensavano magari di farmi del male invece mi ha portato a stare molto meglio. Vabbè, comunque loro alla fine mi hanno fatto attraversare tante di quelle situazioni, non solo a livello scolastico, che è stato veramente un disastro totale, ma proprio a livello di, di vivere anche per strada, di essermi avvicinato soprattutto a una piramide, visto che abbiamo eh, l'esperto della piramide Bo della Bosnia, quindi anche lì saprai anche tu, Uh, dire che uh, attorno a queste piramidi come una parabola attira determinate persone ci sono dei viaggi all'interno di queste piramidi che ti portano sottoterra ecco quelle esperienze che mi hanno fatto fare quando ero ragazzino poi mi hanno portato qui in Italia dove mano a mano mi hanno donato questo vocabolario ma attenzione quel vocabolario non è che loro mi dicono quello che io devo scrivere perché sai il contatto con l'entità e soprattutto attraverso i suoni no Sappiamo che tutto attraverso il suono, come l'universo si è creato attraverso il suono, anche loro uh, comunicano col suono. Questo suono diventa diciamo, un linguaggio, che è quella italiana per me, in cui mano a mano mi hanno donato la possibilità come un dizionario di comprendere la lingua italiana senza mai aver letto, senza mai aver guardato nemmeno un film, niente di ciò. E quindi così mi hanno uh, in qualche modo rinchiuso nella cantina che tu Vincenzo conosci e, uh, e poi uh, lì mi hanno donato tutte queste diciamo, chiave che mi hanno permesso di scrivere questi libri qua, ecco, tutto canalizzando. E in quella cantina dove il tempo non esiste, dove la luce è soltanto a volte una candela perché magari la lampadina eh, non è che esplode, però succedono delle cose che poi non la posso utilizzare e loro vogliono la candela, perché vogliono che immergo così nel buio, affinché le possa vedere meglio. E queste entità poi comunicano con me e mi danno tutto quello che mi devono donare. Insomma, alla fine queste entità quando si canalizzano diventano 12 maestri, sai che parlo tanto dei maestri, e questi 12 maestri... Diventano come uno schermo e attraverso questo schermo io posso vedere tutto e dal tutto divento io come um, un decodificatore. no? E attraverso la letteratura italiana posso scrivere e descrivere determinati meccanismi che mi hanno servito a portare avanti. Quindi, questi libri durante questi 15 anni. Ma sai, io di partenza, come dicevo spesso, come dico spesso, non è che l'ho fatto proprio per avere. Un pensiero editoriale, no, l'ho utilizzato tutto questo vocabolario, tutte queste chiavi per poter permettere di, di uh, curarmi in qualche modo, perché grazie a loro uh, mi sono curato. Nel senso che adesso posso parlare tranquillamente con tante persone, perché prima non potevo proprio, non, non ci riuscivo, non avevo uh, amici nemmeno qui in Italia. Ecco, hanno pensato loro, ecco, un loro mezzo, un canale per poter portare un messaggio. Mi piacerebbe raccontare un aneddoto, Ani se posso, se mi autorizzi, di quando eravamo a casa tua quella sera. La sera che siamo venuti a trovarti, cioè, è stato bellissimo perché lui mi stava raccontando del fatto che gli arrivasse un segnale, che a una certa ora della sera, entro la mezzanotte, veniva proprio chiamato materialmente a scendere in cantina in questo luogo. E a un certo punto arriva la mezzanotte, eravamo a tavola, stavamo mangiando e si inizia a sentire un rumore strano. In casa eravamo da soli, c'era un gatto, ma era lì con noi e quindi non potevano esserci altri rumori. Questo rumore proveniva dal basso ed effettivamente arrivava dalla cantina. Un rumore particolarissimo che era appunto quello che lui normalmente percepiva nel momento in cui veniva chiamato a scendere in cantina. Come se fosse tra virgolette obbligato, cioè era arrivata l'ora di andare lì a decodificare questi messaggi. Ed è stato straordinario. Poi ci ha raccontato tantissime storie se ti fa piacere magari qualcuna puoi anche raccontarla stasera per far capire cosa accade, cosa è accaduto, come si è evoluta la tua storia e dove è arrivata. Cioè, che cosa è oggi per te questa esperienza? Beh, queste esperienze, al di là del fatto che mi hanno donato la possibilità di andare avanti eh, con le parole e tutto quanto, mi dà anche la possibilità di percepire determinate cose. Per esempio, quando c'è il vento, quando sento le foglie muoversi, non sento più proprio la foglia, ma sento quasi le parole sussurrarmi, e quindi tutto diventa come un libro dove io posso leggere qualunque cosa, e da questa lettura poi dopo vado giù in cantina e metto giù tutto. È un po' come, eh, come immergere eh, la mente dentro ad un'altra dimensione, c'è una memoria che poi Uh, si, uh, si canalizza dentro di me e attraverso questa canalizzazione riesco a descrivermi. Non è sufficiente perché ci vogliono anche le loro presenze, ma le loro presenze non sono nemmeno ancora sufficienti, ci vuole una mappa stellare. Allora, c'è una domanda proprio uh, su questo tema, e ce la fa Marinella, che salutiamo insieme a Viviana questa sera. I miei due angeli custodi stasera perché mi hanno risolto il problema, ero in pane, non sapevo come fare. Eh, Marinella chiede, perché ti chiamano? Cioè, questo segnale arriva, ti chiamano, perché? Lo stavo illustrando prima e magari mi farebbe piacere se approfondissimo questo passaggio. Perché? Perché è come se dentro di me ci fosse una loro memoria, una fibra, qualcosa del genere, che loro mi hanno messo quando ero bambino. E questa, questa fibra, questa specie di… possiamo dire un capello, perché dire un parassita non è la cosa giusta da dire, Uh, non saprei dare un vocabolario giusto, però loro mi hanno messo questa cosa dentro la mia mente che mi serve di fare di ponte e ogni volta che si carica questa memoria qua, a quel punto io devo descrivere quello che loro vogliono che io descriva. Ma questa descrizione non, è, non ha solo come fine quello di poter uh, raccontare la loro storia, ma come dicono loro, mettere a posto determinate cose come in un puzzle, mettere un pezzo dopo l'altro, ecco. È come se dovessi descrivere un meccanismo dell'universo attraverso le loro storie. Infatti, è e, e loro perché la... lui è un messaggero per noi. Cioè, fondamentalmente quello che arriva è appunto un messaggio, un messaggio che arriva attraverso te, quindi sei l'antenna, sei il mezzo per comunicare nella nostra lingua, nella nostra conoscenza. Perché chiaramente se ci arrivassero dei suoni non li percepiremmo. Arrivano a te, li decodifichi e li trasformi in parole per dirci quello che sta arrivando da loro. Infatti, dice appunto, Sara, poi ti hanno instillato un codice, dei codici, no? Esatto, esatto. È proprio così. E, questa, e quindi questa scrittura non è, non è soltanto una scrittura. Loro la chiamano letteratura quantica. Perché utilizzando tutta questa formula, quindi questo algoritmo, algoritmo diverso dall'algoritmo che noi intendiamo quando viviamo ogni nostra quotidianità, allora, a questo punto qua, dell'energia possono, non so come dire, um, è come se queste parole potessero donare una certa energia che va a, um, uh, che posso dire? Va a muovere l'energia magari del lettore e va a far uscire fuori determinate cose. Ecco, questo uh, che loro mi avevano detto come intento, serve proprio a rimettere in questione determinate cose, un po' rimettere il dubbio, no? su determinate cose che poi ti fa uscire fuori una determinata energia. È come entrare in meditazione, ecco. Allora, e di all cosa bianco. ci dicono? Cioè, attraverso di te, attraverso quello che ti, ti comunica, no? Qual è il messaggio che sta arrivando, andando al succo di tutto? Poi c'è un messaggio dopo che dice che se ascoltiamo il messaggero ci prepariamo al Big Bang, al Change, al Cambio, no? Qual è il messaggio che ci vogliono comunicare? Il sciogliamento dei nodi da sciogliere proprio dei nodi, per fare quel passo successivo per l'evoluzione del, della specie umana. Perché, sai, in ogni epoca accadono determinate cose, magari attraverso anche il caos, purtroppo è così. Attraverso il caos poi si ritrova una certa linea per far sì che la nostra uh, vita, che la nostra, il nostro spirito possa crescere come l'universo in espansione. Anche noi siamo in espansione e ci vogliono determinate fasi. Ecco quello che loro uh, cercano di dirmi attraverso tutti questi messaggi qua. E quindi uh, scrivendo tutti questi, um, questi libri fanno in modo giustamente di fare di, di espandere uh, una parte della nostra mente, perché uh, è come se un nuovo orologio si, si stesse per mettersi in moto ecco, dentro a questo orologio nostro. E, e che donna, Anis, in, in questa fase storica io quasi faccio il tifo per un asteroide. <ride> Mi sembra che noi siamo il virus del pianeta Terra. E, sì, è vero, bisogna evolversi, ma ragazzi è dura, eh? questo è un salto quantico, questa evoluzione in questa fase storica. Stiamo vivendo... Un periodo molto interessante. Se io l'avessi letto sui libri di storia non ci avrei creduto che succedevano tutte queste cose e invece le sto vivendo sulla mia pelle. E, ripeto, in questo momento sono più propenso a fare il tifo per un asteroide che non per l'evoluzione del genere umano. Il mio eh. parere da quelle che sono poi le esperienze di questo periodo. Le strade sono davvero due, o attraverso questi messaggi di risveglio, davvero risvegliamo le coscienze e facciamo il salto, oppure forse è meglio che arrivi un asteroide e ci chiediamo. Perché, cioè, siamo al biglio in questo momento. no? Dalle canalizzazioni che stanno arrivando in questo periodo, tutte le entità, eh, le guide, eccetera, dicono che ormai ci siamo. Abbiamo fatto sabato sera una sperimentazione. Quando abbiamo chiesto, facciamo sempre, ma approssimativamente, dateci delle date, diteci più o meno, anche se i tempi non corrispondono mai, la risposta è stata, siete già dentro, il vostro DNA sta cambiando. Infatti c'è un messaggio di Sara che dice, anch'io sto ricevendo questi codici che vanno a modificare anche il DNA. Come dice la lista, ci stanno ripulendo energeticamente per adattarci a questo cambio energetico di Gaia. Ed è così, perché davvero siamo dentro il cambiamento. Cioè, prima si diceva, quando arriverà? Adesso sta arrivando e dobbiamo capire che il cambiamento non sarà l'asteroide che arriva e ci distrugge, anche se qualcuno tifa per l'asteroide. Il cambiamento profondo che modifica anche il nostro DNA. Chi lavora con le energie si sta rendendo conto che addirittura si sentono addosso i segni di questo cambiamento. La fatica fisica, il cambio energetico è davvero qualcosa di importante. A te Anissi, in questo momento, in questo periodo quindi, a parte tutto quello che ti è già arrivato come eh, diciamo messaggio attraverso i tuoi libri, ma in questo preciso momento, in questi giorni, cosa ti sta arrivando? Sta arrivando una bella vampata, diciamo, di qualcosa di davvero oscuro, perché c'è una parte che non vuole assolutamente che l'essere umano faccia quel passo lì. Però dall'altra parte, in fondo in fondo, più in là di questa entità, c'è una luce che vuole assolutamente tirare fuori il pianeta Terra, quindi questo piano dimensionale tirarlo fuori per arrivare su una certa superficie dell'universo. Eh? Perché noi in fondo siamo davvero... è come se noi fossimo negli abissi dell'universo, e che purtroppo per andare in, questo, in fondo al tunnel dobbiamo attraversare quindi questi muri, questi muri che sono davvero sproporzionati e, e fa male, e anche in questo periodo fa veramente male e magari troveremo ancora più difficoltà più avanti, saremo ancora più in dubbio, saremo ancora più in difficoltà, no? Ma abbiamo dentro di noi, volendo o meno, questa forza che ci vuole spingere per poter fare quel passo. E non possiamo fare altro che seguire quella forza. E dobbiamo avere fede. Dobbiamo, quando dico fede no, non riguarda solo la religione, ma proprio l'amore, no? in qualche modo. Quell'amore, quell quella luce che fa in modo poi di darci quella forza per andare avanti. A volte siamo stanchi, estenuati, no? se si può dire così. Però ci rialziamo, però c'è sempre quella forza invisibile che ci spinge ad andare avanti. E non ne possiamo fare altro. Quindi accettiamo quello che è in questo momento e andiamo avanti non dobbiamo avere paura dobbiamo accettare quello che sta capitando perché quanti di noi all'epoca anni fa diceva ah, vorrei che arrivasse questo cambiamento sono stufo, siamo stufi di vedere questo mondo e anche se avessimo i miliardi non staremo bene perché sentiamo che manca qualcosa ma per avere quel qualcosa bisogna fare quel passo ma per fare quel passo bisogna, da, bisogna tagliare delle zavorre e finché non tagliamo quelle zavore attraverso quello che sta per capitare, non potremo fare quel passo in più, perché non è così semplice. C'è gente magari che aspetta il momento opportuno, seduti, tranquilli, ad aspettare che quel momento arrivi. Beh, non è così, perché per ognuno di noi abbiamo una lotta da fare, abbiamo quelle zavore da tagliare, abbiamo da guardare a 360 gradi per fare quel passo. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, ma l'importante è avere fiducia in se stessi. Ecco perché ci sono tanti dubbi in questo periodo, o ancora di più attraverso le menzogne che ci stanno facendo, attraverso tante altre cose attorno a noi, la violenza che vediamo attorno a noi, saremo ancora di più in dubbio, ed è lì proprio in quell'istante che bisogna far uscire fuori con la fede che abbiamo tutti qua dentro di noi, con la luce che c'è dentro certo. di noi. E non dobbiamo averne paura, nonostante quello che ci sta capitando in questo momento perché ognuno di noi, ripeto, ha il suo muro, ha il suo demone da dover affrontare. Ed è così. Guarda, io dico sempre una cosa. qualsiasi evento c'è sempre il rovescio della medaglia. Poi qualcuno ogni tanto ironicamente mi dice e qual è? è? Anche in questo momento c'è, perché questo momento ci sta aiutando a capire questa divisione che si è creata, che è vista, no? perché il popolo si è diviso in due. Questa divisione però ci sta aiutando a, uno, farci risvegliare. Quindi c'è la domanda appunto di Marinella, qual è l'obiettivo di questo di tutto questo? Sicuramente è un obiettivo che ci porta verso ci porta verso il riconoscimento, la ricerca, il riconoscimento di quel potenziale interiore che ogni essere umano ha. Siamo capaci di cose straordinarie, ma siamo talmente legati al corpo fisico e alla materia che non ci accorgiamo di quello che davvero possiamo fare. Oggi ho seguito delle dirette bellissime, specialmente una in particolare di Mauro Biglino con Pablo Aio, insieme, messi insieme sono una forza e raccontavano, parlavano di qualcosa di veramente straordinario perché parlavano appunto di quel potenziale umano che noi non riconosciamo, di quella forza, di quella eh, grande potenza che ognuno di noi ha. E andando indietro nei tempi, quindi agli antichi egizi eccetera, loro già lo facevano perché lo vedevano fare a quelli che definivano dei, che probabilmente però dei non erano, erano semplicemente eh, esseri che venivano da altri pianeti con altre competenze, con altre conoscenze e quindi riproducevano le stesse cose, per esempio la chiave di, Ea, di Anok, come si chiama quella che mettevano in bocca il simbolo egizio, la mettevano in bocca al cadavere, portandola verso il cervello, la chiave la nostra chiavetta USB a cosa serve? Per caricarci su dei dati loro mettevano questa chiave in bocca al cadavere perché? Perché si diceva e probabilmente era anche vero non lo possiamo sapere, ma se andiamo ad analizzare quello che è il nostro potenziale, potrebbe essere così, quella chiave recuperava tutta la memoria cerebrale e l'anima del cadavere per poterla poi reinstallare nel corpo successivo in cui si incarnava. Perché i faraoni, che avevano qualcosa di divino, dicevano loro, ma erano semplicemente molto più vicini ai creatori, quindi agli esseri che ci hanno creato, avevano questo potenziale di reincarnarsi in modo cosciente, quindi scegliere un nuovo corpo e reincarnarsi e tornare mito, leggenda, realtà, non lo sappiamo, ma un potenziale forte, potente, importante, ce l'abbiamo di sicuro. Quindi il risveglio è, appunto, recuperare questo potenziale e metterlo in pratica. Correggetemi se sbaglio, eh, dite la vostra, perché io poi azzardo chiacchiero lo parlo, mi piacerebbe poi sapere cosa ne pensate. No, ah, ci sono delle ipnosi regressive che riportano di queste cose che stai dicendo. Certo. Sì, certo che sì. <ride> Esatto, esatto, perché abbiamo comunque quella parte della mente in cui noi non cioè, lo sappiamo ma non lo sappiamo. Vedi, per esempio, abbiamo anche una, una parte del nostro corpo che riesce comunque a farlo guarire il nostro corpo, non su tutte le malattie però un pezzo. Abbiamo anche una mappa stellare nella nostra mente in cui è in contatto con le stelle. Quindi abbiamo tante zone del cervello in cui possiamo utilizzarli per, andare, per uscire, far uscire fuori quel potenziale. È vero che manca ancora qualcosina per far uscire veramente dal tutto il nostro sesto senso che diventa, come i nostri cinque sensi, qualcosa di normale, no? E sta per arrivare, ed è proprio questo che dicevo all'inizio, l'espansione della mente come l'espansione dell'universo attraverso una chiave che adesso la sentiamo con la chiave dentro di noi, che si sta per aprire affinché quella porta si spalanca una volta che la porta si spalanca, un'altra parte del cervello quindi viene connessa con la parte del cervello in cui noi utilizziamo tutti i giorni. Ed è quello che penso eh, avevano o facevano i nostri antenati, i faraoni, eh, questi esseri speciali che venivano. E Quindi quello che dicevi tu, mettere la chiave all'interno di questa bocca come se fosse una porta e dirigere quella chiave verso una parte del cervello, è proprio quello che eh, determina, diciamo, il cammino verso una di quelle stelle, no? Di quelle stelle che poi dopo pussa anche dentro di noi, perché come diciamo, no? Noi siamo l'universo, abbiamo, non è che viviamo fuori dall'universo, perché a volte magari pensiamo di vivere al di fuori, invece no, siamo nell'universo, siamo l'universo e abbiamo quindi tutte queste capacità, queste potenzialità per far sì che possiamo far uscire fuori veramente il meglio di noi, ma la paura, ma il condizionamento. Ma l'ipnosi fatto su di noi, no? parliamo di ipnosi sempre, impedisce queste nostre capacità e ci fa perdere. Invece se, come dicevo prima, avessimo veramente fede in noi stessi, poi è venuto il momento giustamente per far sì che possiamo avere fede in noi stessi, perché veramente non c'è più niente sulla quale aggrapparci, tranne noi stessi. E se noi veramente abbiamo fiducia in noi stessi, qualcosa di grande può uscire fuori. Io, per esempio, non avrei mai immaginato poter fare delle dirette, te lo dico sinceramente, aver fatto quel percorso che ho fatto fino adesso non avrei mai potuto immaginare. Invece ho avuto non solo fiducia in loro, ma anche in me stesso. E quindi grazie a questo funzionamento sono riuscito comunque ad arrivare là dove sono. Non è che sono arrivato chissà dove, però eh, ho già fatto veramente tanto per essere uscito cioè, da dove sono arrivato, un arabo da un quartiere veramente malfamato dove non avevo veramente nessun tipo di studio per poter permettermi di parlare come sto parlando in questo momento. È vero che adesso non è che ho, ho avuto la possibilità di andare alle scuole, però grazie alla forza di volontà, grazie a determinate cose, soprattutto alla fiducia, sono riuscito ad essere anche in questo momento in collegamento con voi. Ecco, tutto per me è qualcosa di grande. Quindi vi dico... Non abbiate paura, abbiate fiducia. E questo è straordinario, no? Cioè Fare il salto, cambiare la propria condizione, lavorare su se stessi. Prima parlavi di ipnosi. L'ipnosi infatti può essere usata in due maniere. Uno, come sta accadendo, l'ipnosi di massa che ci porta verso una manipolazione fondamentalmente, perché è quello che sta accadendo. Oppure l'ipnosi, che è un mezzo straordinario, può essere usata per andare a scavare e ricercare quel potenziale. È il mezzo più rapido che esista. Cambia l'utilizzo che se ne fa. E attenzione. Perché tutto ciò che noi ascoltiamo, la televisione, i media, eccetera, eccetera, anche se noi non volessimo, ok, recepire quello che ci dicono, perché razionalmente diciamo, io so che mi stanno raccontando delle fandonie, attenzione, perché la mente razionale gestisce solo il 10% delle nostre azioni, oltre il 90% è gestito dall'inconscio che non decodifica bugia-verità, e tutto ciò che arriva viene ancorato e viene rilanciato all'ennesima potenza con stimoli e segnali che vanno oltre la nostra razionalità. Quindi attenzione. Però possiamo poi utilizzare quel mezzo straordinario per fare un lavoro su noi stessi e migliorare la nostra qualità della vita, eh, del nostro essere, recuperare risorse. Si possono davvero fare cose straordinarie. Marella ci chiede quando parlavi di lotta prima, no? Lotta con chi? Tra il bene e il male, forze contra forze. Quali sono queste forze? Anzi, raccontaci. No, non ci sono solo i demoni, perché il più grande demone è anche noi stessi, sai che dicevi? Giustamente c'è la mente che mente, no? Eh beh. E la mente che mente può essere ancora più potente di Lucifero, possiamo dire, se possiamo dire così, e lì già è uno delle Zavore che dovremmo tagliare. Una volta tagliata anche questa Zavore, non c'è più nulla che ci faccia paura che ci fa paura. Accettare anche se stessi, veramente, eh, veramente al 100% è già una conquista in più perché qualunque altra cosa che può venire a interferire attorno alla nostra aura viene immediatamente espulso, okay? perché la prima parte, ripeto, è proprio la nostra mente che eh, canalizza tutte le cose che c'è attorno a noi, sia l'ipnosi che quando stanno facendo, qualunque altro tipo di attività, questo ci mette nelle condizioni di, di finire in un specie di labirinto dove non ne usciamo mai più. E quindi riuscire a tagliare questa parte qua, riuscire davvero a sciogliere questo nodo qui, a quel punto hai già fatto un salto in più e riesci ancora di più a individuare che cos'è l'oscurità che vuole fare in modo di tagliarti le gambe, ma utilizzare l'oscurità per un fino anche positivo, perché a quel punto qua puoi anche utilizzare queste entità negative per trasformarle in qualcosa di positivo, perché alla fine queste entità, che siano nere e in bianco, fanno parte di questo nucleo del nostro universo. E la cosa importante è come vai a utilizzarle queste entità qui, questi pensieri che ti arrivano dall'esterno. La prima cosa da fare, ripeto, è proprio tagliare questo pezzo di mente che eh, ci mente. Ah, eh, Molto spesso diciamo ne facciamo la Ah, con, pensando che l'oscurità sia fuori. no? È chiaro, siamo in un mondo duale, quindi ci sono energie contrapposte che si bilanciano per creare un equilibrio. Ma a volte la lotta più importante è proprio quella con se stessi. Una volta appunto feci un intervento su questo argomento. E Quindi, se vuoi trovare eh, il tuo più grande limite, dicevo guardati allo specchio. Perché se superi, come tu dicevi, il limite che è in te stesso, non esistono altri limiti. Perché se tu sei ok, sei centrato, sei in armonia con te stesso, affronti qualsiasi cosa in maniera diversa. Quindi è straordinario questo discorso, no? perfetto. e, e, accettare, e accettare quello che c'è, accettare quel che siamo. accettare. A volte noi cerchiamo di, di canalizzare altre forze, di canalizzare delle entità, di, di attirare qualcosa per avere quell'esperienza finché possiamo fare quel passo ma invece anche lì è sbagliato perché se tu vuoi veramente metterti in contatto la prima contatto che devi fare è con te stesso è la prima delle cose e poi mano a mano raggiungerai uh, i tuoi obiettivi ma la prima cosa, come dicevi, è proprio sciogliere questo nodo qua che è importantissimo ed è proprio quel pezzettino lì possiamo chiamarlo così, dal cervello che uh, dovrà essere sciolto per fare quel passo in più nel, nel futuro no? nella nostra evoluzione perché la nostra evoluzione vedi che in questa epoca magari non è che duriamo tanto a livello di vita, però le, eh, la combinazione nuova che si sta mettendo, aggiungendo nel tempo, ci renderà un po' più lungo di vita. Magari vivremo un po' di più. Sì, loro hanno comunque una vita molto più lunga della nostra. È vero che dipende anche dal sole con la quale eh, gira, cioè che noi giriamo attorno ad un sole, è ancora giovane, è ancora tanti meccanismi che si devono ancora aprire per far sì che la nostra vita possa espandersi un po' di più a livello organico. Però è anche questo il nostro cammino che stiamo facendo proprio, no? di allungare un certo tempo, ma per far sì che noi potessimo davvero allungare quel tempo nel tempo, perché non è una cosa che arriva dal giorno al domani, il primo lavoro da fare, penso che sia una cosa generica in questo momento, è proprio tagliare quel pezzo di mente, Ah, infatti Anis, se non si è allineati dentro se stessi, è inutile cercare il contatto con esseri di altre dimensioni o di altri pianeti, di altre galassie. Se noi non siamo centrati e non riusciamo a capire ancora questo pianeta, è una semplice curiosità il tentare il contatto con l'altro, con, con altri mondi prima bisogna essere centrati e capire se stessi. Poi si può fare no. il passo successivo. Se no, non ha senso. c'è una domanda di Mao che ti chiede, lo fa in maniera ironica perché chiaramente l'ho anche detto, no? perché secondo te, quindi il tuo parere, perché hanno scelto te e non un altro? O anche cioè, per questo compito, no? per questo, queste canalizzazioni, per questi messaggi? io non… Um, allora, Um, vedi io sono di origine no? vissuto in un quartiere davvero malfamato e non avevo la possibilità anche di parlare di esprimermi e, e così anch'io mi sono fatto la domanda perché me e non un altro perché avrei voluto anche non far parte di questo diciamo perché sono dei pesi perché comunque è una responsabilità non è che, che si può fare quello che si vuole ci sono delle scelte da fare delle zavorre anche lì da tagliare ci sono tante cose, tanto lavoro dietro. Non è perché uno ha un contatto con l'entità che boh, è tutto semplice, tutto facile. No, hai pesi ancora in più, hai delle responsabilità in più e delle scelte in più che devi fare nella tua vita. Io me lo sono chiesto perché me e non un altro. Beh, allora mi hanno detto in qualche modo è come un esempio. È come un esempio eh, per far vedere veramente che da lì in fondo si può uscire fuori alla luce e di essere qualcosa di nuovo e qualcosa di altro, ecco. Uh, non mi sento speciale, non mi sento chissà che cosa, mi sento soltanto un ragazzo che vuole veramente un ragazzo, ormai <ride> una persona che vuole andare in fondo, fino in fondo, fino in fondo alle cose e riuscire almeno a dare qualcosina, non dico granché, ma almeno provare. C'è ecco. una, domanda, una domanda interessante, <ride> particolare perché arriva spesso, la eh, fa sempre Marinella e dice ma è possibile metterci in contatto, cioè decidere noi di incontrare loro? è pericoloso, perché noi vogliamo incontrare quel che vogliamo noi, è sempre lì con la mente che mente, no? Noi vogliamo avere le risposte subito, noi vogliamo avere tutto subito, all'immediato, ma non è così semplice, perché poi questo diventano dei bastoni tra le ruote, ok? Una volta che tu, come me, no? Uh, per esempio, con... non è che decido io con chi mettermi in contatto, arriva nel momento giusto e non vado a chiedere, perché so che quando è il momento giusto in cui ho questo contatto con loro, è il momento arrivato, appunto, non vado a cercare di più. Perché se io andassi a cercare, se io mi mettessi lì soltanto a concentrare, a meditare, so che perderei tempo su un'altra cosa e che non potrò mai più recuperare quel tempo magari per fare dell'altro o per scoprire dell'altro. L'unica cosa che è davvero la chiave giusta è la pazienza. La pazienza. Tanto l'intento c'è nell'intento c'è già uh, il moto di avere questo contatto con l'entità. La pazienza, fare in modo di portarti in confronto a loro e non cercarli. Perché se tu li vai a cercare, potresti spingere dei pulsanti che non devono essere spinti. Magari vai anche a aprire delle porte negative. Difatti, guarda Vincenzo, dalla notte dei tempi fino adesso, l'essere umano ha sempre cercato questo contatto con quell'entità, ma lo sbaglio, lo sbaglio non è proprio uno sbaglio perché è così che doveva andare. Però cosa ha portato questo? Ad aprire delle porte sbagliate, ad fare entrare dello, gli spiriti in qualche modo, che possiamo chiamare malini, che cercano sempre di farci accontentare di una cosa che non esiste, no? E quindi vivere sempre nell'illusione e così continuare fin in fondo. E, e andare a cercare quindi con la forza, con tutto l'intento possibile, questo contatto con loro potrebbe portare anche una cosa anche negativa. Certo. Per cui, io quello che dico, e la pazienza, la chiave ideale è la pazienza, accettare quello che c'è in questo momento, respirare con calma e lasciare che le cose fluiscono e guardarsi sempre a 360 gradi perché non si sa mai Certo, qualche giorno fa ho creato un video dove parlavo della luna avevamo fatto una serie di richieste lo avevamo lanciato due mesi fa, abbiamo raggiunto più mila iscritti su youtube e ho lanciato questo video ho voluto fare questo, questo regalo abbiamo lavorato un po' per preparare attraverso una serie di documentazioni del dottor Steven McGreeves e di ricerche varie appunto, su testimonianze, prove oggettive, quindi tutti dati certi, eh, quello che poi è stato l'evento Luna. Ma non è questo l'argomento. Però in questi passaggi del dottor Steven McGree c'è cioè la testimonianza di eh, del pilota, del, dell'astronauta, eh, che eh, appunto Neil Armstrong, che è andato sulla Luna, eh, che dice, appunto, a parte che li avevano aspettati e non volevano tornassero sulla luna o che cercassero questo contatto. Ma per quale motivo? Perché loro dicono che sono in contatto con noi, capiscono bene quelle che sono le nostre intenzioni e l'essere umano, purtroppo in questa fase, molto spesso, cerca il contatto per un mero interesse, cioè per avere informazioni, tecnologie, eccetera, eccetera. E quindi diceva, è molto più semplice che abbia un contatto, una persona umile, pulita, di animo puro, che un personaggio pubblico. Perché hanno scelto Amis Qualche giorno fa parlavamo di Zanfretta, parlavamo di altri casi. Loro contattano e incanalano, danno informazioni e messaggi a persone di animo puro. Anist, concedimelo. Il, modo, il motivo per il quale sono arrivati da te, come per tanti altri casi, è che tu non hai sovrastrutture che ti portano ad avere un interesse per avere l'ingegneria per volare in assenza di gravità o l'arma particolare. Tu, Prendi questo messaggio, lo trasformi e lo emani. Punto. Quindi bisogna essere esatto. pronti per ricevere il contatto. Non siamo noi che cerchiamo, ma siamo loro che ci raggiungono nel momento in cui noi siamo pronti per poter ricevere. Quindi metto insieme anche alcune delle risposte che già altri amici ci hanno dato. Esattamente, proprio così. Uh, sì, ci vuole l'umiltà. L'umiltà che cos'è? Come l'acqua che scorre. La cosa più semplice al mondo, no? Senza andare a cercare di andare controcorrente o qualcosa del genere. Lasciare andare, e certo bisogna anche stare attenti perché, comunque, come dicevo prima, c'è la mente che mente, quindi c'è anche un esercizio dietro da, da dover portare avanti perché, comunque, come dicevo, devi sempre tagliare delle zavorre, devi sempre lavorare con te stessa, devi sempre darti da fare. Non, non c'è mai un momento di riposo. Ma io, Anistar Zaki, non vado a cercare determinate cose. Non voglio andare a vederli uh, direttamente da dove vengono e non mi faccio tutti questi problemi qua. Perché so che tanto alla fine sarò mescolato con tantissime altre idee. E se vado avanti con tutta queste miscela nella mia mente, non andrò da nessuna parte. Quindi lascio che influiscono le cose. Ascolto, perché bisogna anche sapere ascoltare. Non c'è solo sentire, ma sapere anche ascoltare. E quello che loro mi hanno insegnato, ascoltare ascoltare a 360 gradi. A volte mi dicevano, quando ero ragazzino, eh, qualcuno mi diceva che fare girare sette volte la, la lingua dentro la bocca. Ora ho capito cosa significa anche questa cosa qua. Bisogna ascoltare, no? E, ed è normale che poi loro in qualche modo vanno a cercare persone che hanno avuto degli ansi, persone che hanno avuto certi problemi anche soprattutto nell'istituzione, no? Dove, come per me, come per Gianfretti e come per tante altre persone che non, ho, non hanno potuto continuare a studiare, perché eh, vogliono assolutamente aprire un'altra fase del cervello. Ma non cioè, a me piacerebbe, mi sarebbe piaciuto ti dico, studiare, imparare e poter diventare anche qualcun altro. Però è così che è andato e eh, lo accetto nonostante tutto. c'è una domanda per te, Anissa, appunto su questa cosa. Eh senti che stai riuscendo nella missione di comunicare quello che ti dicono? Ancora no. Non lo so. <ride> Questo è il tempo che mi darà la risposta. E ancora, magari non l'avrò in questa vita, ma ancora in un'altra vita. Ecco. Perché magari quello che voglio portare avanti non riguarda solo questa vita, ma un'altra vita ancora più in là. Quindi non mi faccio più questa domanda qua. Io faccio quello che sento di dover fare vado avanti così benissimo beh una cosa molto importante è che noi dobbiamo preparare il pianeta un pianeta migliore per il futuro perché le reincarnazioni future saremo noi stessi quindi eh, dobbiamo noi oggi prepararci per un domani migliore Esatto, quindi per quello che dicevo bisogna avere fiducia in se stesso lavorare davvero tantissimo su se stessi attorno a noi è anche importantissimo ma perché anche per preparare come dici tu Sergio un, una vita uh, dopo ecco. un, una nostra nuova reincarnazione e questo è importante perché io non vorrei mai rincarnare e dire non sono dato abbastanza da fare invece in questo mondo mi do da fare quello che posso fare voglio oltrepassare i limiti ma so anche che questo mi servirà per una vita più in là. un'altra domanda che arriva per te, quindi penso che um, è un concetto particolare. Eh, bisogna aver paura se si sente energia corrente, quindi corrente elettrica, nel vento. Quindi percezioni particolari intende la nostra amica in questa, in questa domanda. Penso che sia questo, giusto? me la puoi solo riformulare, perché non sento molto bene. lei le ti chiede se bisogna avere paura se si sente nel vento, nel vento che, che, che passa, che ci tocca, che ci accarezza, dell'energia come una corrente elettrica. no, non bisogna avere paura. Non bisogna avere paura, perché già la paura ti stimola a chiudere gli occhi magari anche da un qualcosa di bello. Perché sai che, per esempio, i miracoli sono qualcosa di veramente grande e fa paura perché esce fuori dal nostro, dal nostro schema dell'abitudine della nostra logica e quindi anche qui eh, lo accettiamo, bisogna accettarle perché queste paure qua ehm, questo vento magari magnetica che noi sentiamo, non bisogna averne paura, bisogna ascoltarlo bisogna recepire quel messaggio che c'è all'interno e noi abbiamo questa capacità ma la paura fa in modo di Uh, non riuscire ad ascoltare bene, quindi uh, di non far sciogliere così i nodi all'interno di noi. Ecco, non so se sono riuscito a rispondere alla domanda. Perfetto, infatti dice sì, dice sì, vuol dire che è così. Ma infatti la, non è altro certo, che sì. un freno: il sistema automatico di autoprotezione, che non sempre però è, è, è positivo. Cioè, mettiamo la mano nel fuoco: la paura del fuoco sì ci può aiutare perché ci evita di bruciarci la mano, di scioglierla nel fuoco, ma la paura del dentista, per esempio, è ingiustificata. Perché? Perché il, il dolore del dente arriva come messaggio uguale al dolore del fuoco, ma hanno due finalità diverse. Dal fuoco ci deve proteggere, dal dentista no, perché ci sta aiutando. Ma il nostro cervello non decodifica, quindi il segnale di paura va gestito. Quello che ci arriva, come tu dicevi, va accolto più che eh, accettato. Perché accettare è quasi una costrizione. Accogliere è qualcosa che integro con me stesso e la porto con me, ne faccio qualcosa di positivo esattamente, proprio questa parola qua chiave, perché sai che le parole sono chiave, sono porte certo. e quindi accogliere è proprio una parola che va a stimolare qualcosa dentro di noi. È giusta la parola accogliere, una, una bellissima parola e di fatti anche questa è una parola che io chiamerei quantic, perché va a far muovere comunque delle nostre energie. E anche quando faccio un'altra parentesi, quando fai tu, per esempio, l'ipnosi, le parole che tu utilizzi sono anche lì parole quanti che vanno a fare muovere uh, dell'energia all'interno, quindi va a creare un sentiero, va a creare una porta e lì piano piano entri. E queste parole qua sono molto importanti, sono le chiavi e uh, sono i suoni che permettono di sciogliere certi nodi. Quindi accogliere queste energie, sapendo che in fondo non rischiamo niente a livello fisico, questo vento magnetico, va bene accoglierlo, perché poi dopo saprai discernere bene ciò che è bene, ciò che può essere anche negativo, che ti può portare a deriva, no? per dire... Certo. Bene, noi siamo addirittura dirittura d'arrivo. Mancano pochissimi minuti. Io vorrei, prima di chiudere e lasciare la parola a Sergio per le ultime domande, a te per i saluti, ricordare il nostro appuntamento di lunedì prossimo, lunedì 20 ore 21, questa sera alle 22, lunedì alle 21, e saremo in diretta su eh, Facebook psicologicamente su YouTube Vincenzo D'Amato, ipnologo, i due canali. E poi divulgheremo su tutti i vari social. Quindi c'è questa seconda puntata, che poi la presentazione del tuo primo libro, che finalmente, dopo tante pressioni, perché tu non volevi pubblicarli, eh, siamo riusciti a farti fare. E quindi niente, è il momento di iniziare a divulgare questo messaggio che è arrivato tramite i tuoi libri, tramite queste tue canalizzazioni. Bene, Sergio, hai qualche altra domanda? E poi andiamo ai saluti. No, domande no, una sola considerazione che se domani dovessi vedere dei dischi volanti nel cielo eh, penso che, po che possano essere degli ologrammi creati da qualcuno sul pianeta Terra. Non credo che sia alla portata di tutta l'umanità poter vedere delle manifestazioni così. Tu cosa ne pensi Anis? Sergio, la tua, la tua esclamazione è più che razionale, se possiamo dire così, perché giustamente loro ci vogliono preparare ad un attacco che arriva da, attraverso gli UFO, sempre per far vedere che la colpa è sempre degli UFO, è sempre di qualcuno. No? Stavolta sarà la colpa degli UFO, quindi programmiamo, perché loro hanno le tecnologie per, fare, per simulare delle tec con le loro tecnologie delle cose veramente fuori dalle nostre portate. Tu lo sai bene, Vincenzo, Uh, che, che conosci tante persone che possono dire proprio così. E, e quindi sì possono far vedere degli ologrammi anche e farci credere che questi sono gli UFO perché per vedere gli UFO secondo me ci vuole anche lì il sciogliamento dei nodi bisogna avere proprio questo questo sciogliersi dentro di sé per poter vedere delle cose che non vedevamo prima e non è così come dici te Sergio vedendoli lassù che bon, sei, uh, sono ancora arrivati è un programma posso solo aggiungere una Ma cosa, certo che Vincenzo, ci... visto che sono qui in diretto. Eh, ecco, um, volevo fare questo: uh, volevo chiedere um, ci sono tante persone che mi hanno letto il libro e che mi hanno fatto bellissimi commenti, e visto che la prossima volta che saremo insieme, a queste persone qua si avranno voglia di fare delle domande. La, a, uh, sempre per il libro, magari potremo Ma anche certo. rispondere. Certo, certo. Okay. Sarà, Bene. Anis, grazie per il tuo tempo, grazie per eh, i tuoi messaggi, grazie, grazie per eh, la tua disponibilità ad essere mezzo, ad essere canale, ad essere antenna di un ah. messaggio che ti arriva costantemente e che finalmente ti inizi a divulgare. È un momento storico importante, c'è bisogno di condivisione, c'è bisogno di consapevolezza, c'è bisogno di risvegliare le coscienze per fare quel salto a cui tutti siamo preposti, ma non tutti faremo, purtroppo. Io auguro a tutti, cari amici, una buona notte. Auguro a te e alla tua famiglia una buona notte. Ciao, Sergio. Grazie Buonanotte. per la E ci vediamo di nuovo in diretta lunedì alle ore 21 su Psicologicamente su Vincenzo D'Amato Ipnologo. Buonanotte a tutti. Grazie, Anis. Ciao. Grazie a voi, a tutti quanti. Grazie mille.